Un saluto a tutti qui da RupiPo, vi è mai capitato di utilizzare questa, questa, questa e di vedere questo? Molto spesso vi capita che queste chiavette non funzionino perché vi ritrovate ad avere tutto lo spazio preso e non avere neanche un file dentro e quindi vi ritrovate ad avere una chiavetta praticamente non utilizzabile. Allora cosa possiamo fare per risolvere questo problema. Allora una cosa che vi può servire per poter riparare queste chiavette è avere un computer oh mamma mia ho smontato tutto E avere un computer quindi venite con me e vi faccio vedere come si fa a riparare queste cose queste cose ecco quello che dobbiamo fare è prendere la nostra chiavetta usb e inserirla nel computer eh, io al momento questa qui funziona è solo una prova per farvi vedere tutti i passaggi per poter utilizzare questa chiavetta allora noi mettiamo la vado ad inserire ok e quindi adesso il pc eh, riconoscerà a meno riconosce o non riconosce. ok la cartella è vuota ok quindi è praticamente vuota noi cosa dobbiamo fare per riparare questa usb? è andare qua sotto su eh, comandi di ricerca e scrivere cmd del prompt dei comandi quindi dopo aver scritto cmd andiamo come esegui come amministratore, è uguale, noi possiamo aprire o esegui come amministratore, sono dei passaggi più sicuri. Allora andiamo, clicchiamo, ecco, vi ritrovate questa schermata. Qui dobbiamo scrivere disk part okay? e dare invio. E lui ci aprirà eh, il settore disk part a questo punto noi qua dobbiamo scrivere semplicemente list spazio disk e dare l'invio. Ecco, allora cosa succede in questa parte? Qua vedremo tutti gli hard disk che sono attivi nel PC. Eh, di solito la chiavetta si trova nell'ultimo nell disco che avete, che avete inserito. Quindi eh, se sapete di quanto spazio è il vostro, la vostra chiavetta potete notare qui lo spazio disponibile e quindi riconoscere questa, questa USB mi raccomando non cliccate cioè non selezionate i vostri hard disk perché se no andrete a cancellare praticamente tutto in questo caso noi cosa faremo dovremo scrivere select disk cioè select spazio disk spazio 4 in questo caso il mio la chiavetta è la numero 4, quindi dare invio. Ok, il disco attualmente selezionato è il disco 4, adesso lo abbiamo selezionato per poter, eh, poterlo formattare in maniera eh, pulita. Adesso andiamo e scriviamo, visto che è selezionato il disco 4, scriviamo clean, cioè clean, pulisci, puliamo quindi tutto quello che c'è dentro e diamo invio. Bam! Ok. Pulitura disco completata. In questo caso lui ha, ha praticato una pulizia veloce, indolore, e ha praticamente pulito tutto quello che c'è nella chiavetta. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a selezionare la unità, perché sicuramente non funzionerà. Quello che potete fare è andare su gestione disco, gestione disco, ok, che Vi apparirà creare formato e partizioni del disco rigido, dai, datelo ok. E qui andiamo a cercare nell'ultima nell parte, ecco, il disco 4, che vedete che non è allocata, cioè non, è, non, abbiamo, non possiamo vederla. Allora dobbiamo selezionare, vedete che è barrato in nero, quindi non la vedete. Dobbiamo fare tasto destro, fare nuovo, menu, nuovo volume semplice, fare avanti, lasciamo così com'è non andiamo a modificare nessun dato andiamo avanti assegniamo se volete una lettera di unità che, per visualizzarla in questo caso io lascerò la i e vado avanti qui lo formattiamo come predefinito non, non ci interessa Ok? quindi andiamo avanti così avanti, fine lui adesso ha assegnato un nuovo disco ecco qui praticamente dopo che ha pulito la chiavetta vi apparirà la, la finestra e vi farà vedere che la cartella è vuota, infatti se noi andiamo nel nostro, nella nostra USB nelle proprietà noi apriamo e vediamo la nostra chiavetta bella, pulita, con tutto lo spazio disponibile per poter in, metterci dentro tutto quello che vogliamo, va bene. Allora Io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciare tanti mi piace così supportiamo questo canale Quindi così insieme possiamo risolvere tutti i problemi, magari per qualsiasi problemi che avete potete commentare così io vi risponderò Nello scorso video delle truffe dell'iPhone avete commentato tantissimi, io ho cercato di rispondere a tutti Cerco sempre di vedere tutti i commenti e rispondere a tutti perché è giusto così quindi dai, ci sentiamo alla prossima, ci vediamo alla prossima e eh, non dimenticate di seguirmi. Ciao!